Questa amministrazione è un'amministrazione che funziona al contrario, perché se io fossi stata al suo posto sindaco, io anziché valutare una nomina come assessore per l'ingegner Corrati, io avrei valutato azioni legali nei suoi confronti in relazione al suo operato come presidente di ATC. Le avrei valutate per sapere per quale ragione questo comune non ha mai visto rientrare gli incassi dei parcheggi di superficie capire per quale ragione ATC non ci ha mai restituito quello che secondo me invece ci era dovuto e non ci era dovuto come eh, diciamo eh, pagamento ma perché era un nostro incasso che ATC doveva limitarsi a riscuotere e che ci doveva restituire come se un corriere trattenesse la mia merce che dovrebbe limitarsi invece a trasportare, ecco io una valutazione di tipo legale su questo l'avrei fatta al suo posto, lei invece lo ha nominato assessore, comunque visto che l'ingegner Corradi è qui a questo punto sarà lui di persona a spiegarci che fine hanno fatto i soldi di ATC